Mamma mia, che incubo la maturità! Italiano, matematica, storia, tutte le materie possibili e immaginabili. Uno stress, una fat. Ma chi è questo? Ah, buongiorno professore. Ma lei è professore di matematica? Professore di matematica? Buongiorno. Seconda? Secondo. Anno. sono il maestro unico non ce la faccio più il lunedì insegno in Val d'Aosta il martedì in Lombardia il mercoledì giù in Liguria sono rimasto da solo per colpa di la bastarda della Cermina. un concorso, si fa il concorso maestro unico, 500 mio ho vinto io mi gireranno i coglioni andavo a giro i motorini Ora vado a giro in bicicletta. Mi muovo per l'autostrada. A volte mi attacco ai camion. A volte mi attacco alle smart. A volte mi attacco e basta. Vabbè. Appello. Appello non c'è, Non c'è appello. Vabbè, allora vuoi venire qualcuno a casa a farsi interrogare? Uni? Nessuni? 100.000? Se muovono i nessuni allora oggi si spiega il teorema di Pepsi. Un liquido allo stato gassoso è un rutto. E si spiega anche il concetto di moto uniformemente accelerato. Uno sciatore alle desalpe mentre scia si scacco calcolando che in quel momento passava da sopra di lui una vovia rossa c'era un forte vento di maestrale e la vovia ricasca addossa quanto ci mette la calcola? diventa valanga? ti vedo dietro il televisore che mi stai guardando allora dico a te calcolami il diametro di una calcola forte se fate fatto mocio per mocio per 3.14 allora ragazzi se continuate così in gita a Kabul non vi ci porto più eh. basta a proposito ho corretto i compiti, non è stato un consiglio di classe, è stato un G8. Morgantini, sto parlando con te. Ho parlato col professore di filosofia. Cos'hai scritto? Chi è Mau, il gatto di Bertinotti? E te, Cianfrini? Chi è la giovina Italia, Lander 21. E te, Saffioti, accanto? Chi sono i tigre dofrate? I figli di Nando e Fei? E qual è il nome, Serafini, dell'inventore Volta? Giantra! Vabbè, sei un buon in Sì, io, scusatevi, tu un buono. E dall'82 euro riesco a te non nessuno. Guarda, se vieni te a casa ti do 5 euro, ti suggerisco io, per favore. Vabbè, io allora vi lascio con una celebre frase di Archimede, un filosofo albanese, tra le altre cose inventore del gommone che un giorno disse datemi una leva e un punto d'appoggio e io vi svaligerò l'appartamento. Oh! <ride> Rieccoci qui, allora Maurizio Costanzo li chiamava consigli per gli artisti, poi c'è chi li chiama messaggi promozionali, chi la chiama mera pubblicità e poi c'è chi la chiama propaganda ultimamente, insomma... Anche noi, anche noi abbiamo i nostri spazi pubblicitari, con i soliti soggetti naturalmente. Eccoli qui. È tutto il giorno che lavoro e non ci vedo più dalla fame. Non ci vedo più dalla fame. G e Giorgio. Non ci vedo più dalla fame. Giorgio, non è la fame, ti ci vuole o il bastone o il cane, me l'accompagnate fuori ogni volta ah. questo. Pubblicità. E là. Ciao! Ciao. E... uno! Sì, <ride> due <ride> Quattro. Quattro salti in padella Non mangi nulla forma. Ma sei in forma tutto il giorno Giobi Giobba Giobbi Giobi Giobi Giobbi Giobbi Giobbi Giobi Giobi Giobi Giobi Giobbi Giobbi Giobbi Giobi Giobi Giobi Giobbi Giobbi Giobbi Giobbi Giobbi Giobbi Giobbi Giobbi Giobbi Giobbi Giobbi Giobbi Giobbi Giobbi Infatti c'è Stipsy King! Stipsy King? Stipsy King è il nuovo lassativo! Ti vai cagacco intento intento, Giovi! Giova! Mamma mia mia mia Giovi! Ciao Anna! Ciao Marco! Senti, che dici di fare il, il soffitto tutto in polistirolo? Ma a me il polistirolo non, non piace? piace! Ma neanche a me, sai? Anna e Marco hanno detto no al polistirolo! Tutte le paste stanno bene al pomodoro Ma solo una si sposa con Nero di seppia Con Nero di seppia Con Nero di seppia, Nero di seppia. La tua pasta ha un marchio solo Quale? Pasta vanilla Vanilla Grazie al risponso Buonasera, l'applauso lo faccio da sola ma non lo faccio per me, lo faccio per voi e per tutti i comici che anche stasera saranno qui per deliziarci con oh. i loro Qual è secondo te il mestiere più difficile del mondo? E c'è un motivo perché ti faccio questa domanda? Eh? C'è un Se motivo. Secondo me i genitori i genitori? Sì. Ah, i, genitori. i tuoi venivano stipendiati dallo Stato. Per, eh. No, però Le... come il, il mestiere del genitore è molto difficile. Perché sì. dall'educazione dei figli. Io vi riferivo a altri mestieri. Comunque se te hai questi dipendenti pubblici e ti lavorano in casa, <ride> io mi riferivo al mestiere del comico. E tu sai benissimo che è un mestiere molto duro. E infatti i comici che ora andremo a presentare che sono. Noi <ride> delle scarpe diverse Vi fanno vedere una sorta di backstage Ma io le scarpe ce le ho uguali Eh loro ce le diverse invece mm -hmm. le, le scarpe diverse alle... Eccolo qua dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai io sono un allenatore di comicità e chiamo ancora una volta qui, in questo studio incredibile, il mio migliore allievo, Ricky il comico. Ricky il comico, dai, lo sto allenando, forzo, forzo, sono che lo sto allenando. Dai, dai, dai, dai, bravo dai, dai ci sei? Dai, sei carico, dai, dai. non mi mettere le mani sì, addosso, scusata, scusata, scusata. solo io a mettere le addosso. Okay, allora ti okay. devi caricare. Ah, vai, chi, chi, stai, chi stai per affrontare? Il puzzo, il puzzo di puzzo. Il pubblico, il pubblico. Telefonate. Televisivo, televisivo, televisivo, televisivo, dai televisivo, dai, televisivo. Sei, vai tra ricordati comicità, punte, <ride> applausi e risate, okay? Okay, ok? Sei pronto okay. ti libero? Liberami, vai! vai. Applauso, oh, è, è, è, è, è, è Dai, <ride> da quella fede, dai, sei, devi, va, devi devi ti devi convincere che sei il migliore. Il migliore, sei il migliore, il migliore a farli. Il migliore a farli, ridere, ridere, ridere, perché tu sei comico, ricchi, comico, ricchi, comico. Si, si, bravo così, bravo così, bravo Stai grazie, grazie, grazie tranquillo. Allora, allora okay, attenzione. Okay, okay, okay. attenzione, un comico deve saper dire le battute. Okay. Anche così, battute. su un tema che non sa. Apparentemente, Apparentemente. sei pronto? Sì. Io ti lancio un tema. Sì. tu sì. Devi indovinare e partire con la battuta. Sì. Come se fosse una raffica di mitra. Chiaramente, un mitra che fa. Un mitra che fa. Eh, ridere. Ridere, ah, ridere. Ridere. Oh. Ridere. Attenzione, tema. Sì, tema. Vicino ai giovani e vicino a te tema vicino ai giovani e vicino a te droga ba <ride> eh. va bene battuta sulla <ride> droga posizione della battuta bravo no, ascella <ride> la bassa ok F fermiamo il traffico di droga come mettiamo una rotonda bravo dai che ci sei Ricky ricco ricco ricco ricco si si, si, sono si sono ti, ti chiederei di fare okay. le pressioni, ma meglio di no. No, no ricco ricco no ricco ricco un comico che si rispetti. Sì, bravo, artista tutto tondo. Ok, troppo facile. mi sa per dire troppo... anche le... le barzellette. No. Cosa no? Sono no. Sono allenatore. No, no. Di barzelletta. ma il mondo della barzelletta è morto. Sarebbe morto il mondo della barzelletta? Sì. E Pierino? È morto. <ride> è morto Pierino. È morto. E eh, chi c'era al funerale? C'era un francese, un inglese, un tedesco. Dai, forza. E... Ma... Allora, funziona così. Giù dopo è arrivato un carabiniere. Eh, e cosa... ho capita. capito. si, va bene. Ok, allora, attenzione. Dai, dai, dai. dai L'esercizio che propongo a Ricky Comb, il mio okay. migliore allievo è questo. Sì. sì. Di ma... una barzelletta standard che tutti sanno, molti sì. di voi sapranno, ma poi dopo metterò una difficoltà. difficoltà. Barzelletta standard. standard intanto. Standard. Vai. È il, tuo eh, momento, due, eh. è il tuo due, momento, Due pomodori. Bravo. Eh, attraverso la strada. Il primo. Attento, <ride> sì, e... e qui è finita quella standard. Bravo, no, no, no, bravo. Faceva... No, no, non no, no, no. devi essere convinto Anzi. di quello Stai che convinto? Stai convinto. il tuo, okay. il tuo, il il tuo mio bagaglio, bagaglio, bagaglio di, di grande no, scopo. Okay, okay. Ora, però, dovrai <ride> far ridere il pubblico da casa con la stessa barzelletta, ma questa volta come se il pubblico che ti sta ascoltando fosse francese. Accetti la sfida? Oui, Ricky nella oui. stessa barzelletta ma questa volta in francese. Allora, allora, allora, allora. uh, uh, eh, ja, aspetta, che aspetta. allora è l'altro allora, ci sono due... due.. due... Le due... due... Allora, il due... un verso, un verso, un verso, un verso, un verso, un verso, un verso, un verso, un Purtroppo è venuto il momento di separarci per qualche minuto. Ma poi torniamo. Parla. Una piccola eh. pubblicità, vero Francesca? Esatto. pubblicità e poi torniamo. Tra Qui poco... a Comici 37, non vi muovete eh.